Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego dove trovare la fiamma della frenesia Non c'era neanche bisogno che mettessi la voce sotto questo video, tanto bastava farlo e poi caricarlo Ma l'ho fatto tanto per dirvi che di questi incantesimi della frenesia ne esistono parecchi E se volete ci sono altri tre dei miei video dove faccio vedere la posizione esatta dove trovare gli altri incantesimi della frenesia allora il posto è questo, mi raccomando fate anche attenzione qui perché io questo posto l'ho dato per scontato e niente sono andato sempre avanti, non me ne sono mai accorto di questo villaggio E niente andate da questa parte, salete sempre sulla collina Se volete divertirvi a uccidere questi tizi che stanno schiattando non lo so cosa stanno facendo ma più avanti lì nella capanna troverete uno scudo molto bello non è un gran ma è molto bello questo scudo, scudo, sì, a mandorla del fuoco, molto bello. E niente, poi avanzate sempre più avanti, io un attimo che ammazzo questi, se no mi seguono fino alla chiesa. Proprio lì, lì dentro, nella chiesetta, là, ci sono tantissimi topi, c'è anche il topo enorme e proprio lì, proprio qua, proprio qua c'è la fiamma della frenesia. E lì uh, c'è anche una lacrima se vi interessa, tanto a me neanche serve perché ho già potenziato le ampolle fino al livello 12 e adesso andiamo a provare questo incantesimo. Ok. Intanto, non mi resta che mettere memorizzazione degli incantesimi. Là, eh, lo equipaggio. E vediamo un po' che cosa fa. Memorizza incantesimi. Guardate un po' quanti incantesimi ho. Se volete trovarli, basta guardare alcune delle mie guide. Avete visto? C ho 4 di incantesimi della frenesia. E niente, alcuni sono tutti uguali, ma hanno una forma diversa. Guardate un po' questo cosa fa. Sempre la stessa cosa, ad esempio se lo usi sempre Poi ti viene la follia Quindi cerca di stare attento A non usarlo troppo Ed è molto letale se potenzi il sigillo eh? E anche l'intelligenza la, la fede E niente, è tutto qua, questo fa Quindi eh, ragazzi Grazie a tutti per questa visione Se il video vi è stato utilissimo lasciate like Attivate anche la campanellina per altri video Su Elden Ring oppure altri video tutorial su moltissime altre cose, perché io ho altri video, beh, video sulla tecnologia, anche su Windows, quindi ti consiglio anche di guardarli. E quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi, e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!